Il suo consorzio di pubblica lettura ad esempio fu una grande interpretazione e questa volta era Badini eh? Badini che aveva un'idea alta del servizio culturale e quella era una bella impresa i servizi i, i, la pubblica lettura fu un luogo di penetrazione nel territorio no? di, di grande mm, durata e, e nobiltà io mi ricordo che io amavo andare a parlare prima ti davo 10.000 lire e questo era un bel fatto perché non c'era una lira. però andare a zona delle media quando ancora non c'era la televisione a rompere l'anima e le anime e parlare che ne so di Mondrian era un'avventura che non finiva più perché su Mondrian improvvisamente tutti gli operai della Ducati, eccetera, intervenivano come dei matti. Perché? Perché Mondrian e The Style, tutta la cultura neo-industriale dei paesi settentrionali, li coinvolgeva enormemente. Questo non succederà mai più, questo, questo ripeto, dopo le serate televisive il rincoglionimento è totale. Adesso poi siamo proprio alla. Incapacità di assumere. Questa immagine di Mondrian, eh, eh, discusso dagli operai sì, della sì. Ducati, è meravigliosa. Credo che rappresenti un'epoca, e purtroppo anche ne rappresenti la distanza